C'è cioè, nella finanza una tu e anche degli altri colleghi avete parlato di una cosa che mi ha colpito tantissimo e mi ha colpito perché vedete come si aggancia a quello che abbiamo detto del coronavirus cosa abbiamo detto in questi giorni abbiamo detto ma come mai l'organizzazione mondiale della sanità sta salendo tutti i gradini possibili sta facendo un po' come, eh, come quelle eh, società che certificano il bilancio l'Italia o la Grecia la portano a un passo dal default ma mai dichiarano per ultimato, <ride> ecco. allora loro stanno facendo lo stesso sulla pandemia, esatto. è perché eh, questa è, è, è a, tutti, a tutte le evidenze, soprattutto ora con l'ascesa in campo dei contagi in Europa e poi negli Stati Uniti, una pandemia, perché ci sono alcune certo. condizioni, però voi avete tirato fuori una cosa sì. che mi ha davvero incuriosito, e siete stati gli unici a farlo, te, un altro collega, sì. uh, avrete parlato anche con altri, la spieghi? La spiego così. Anno 2017, ve lo ricordate, crisi del debito, tassi a zero, grande liquidità, i mercati non sapevano dove parcheggiare i soldi. La Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i due enti preposti alle tragedie, chiamiamole così, hanno una brillante idea. Promettiamo al mercato tanti soldi in cambio di un'obbligazione sulle catastrofi, una sorta di derivato... Sulla peste, chiamiamola così. Perché? Perché emettendo questa quest obbligazione, sostanzialmente si prometteva... Una scommessa mio... contro la sfortuna. Contro la sfortuna, però qual è il punto? È Altamente speculativa, per quale motivo? Io ho tanti soldi da parte, diciamo, sono un grande investitore e non so nemmeno chi l'ha comprato, non si è mai saputo. Compro questa obbligazione mi dai l'11,5% al mese, pagamento, 12 e mezzo. cedola, mensile. Nessuno paga cedole mensili al mondo, si pagano annuali. Sempestrato, cioè io uso i miei soldi e compro esatto. un, un prodotto finanziario un prodotto che, che mi dà l'11% al mese garantito, garantito dalla Banca Mondiale e dall'Organizzazione esatto, dell esatto, mondiale, mondiale, mondiale della Sanità. sanità. che spetta il compito di dire sì, è scattata una pandemia. Nel caso in cui l'Organizzazione la la, Mondiale della Sanità dichiara la pandemia, gli investitori perdono i soldi perché vengono utilizzati per salvare la gente. Ma intanto, degli anni pregressi. Quanti è... miliardi sono? Sono 460 milioni di dollari. Quattro... Però attenzione, le cedole dell'11,5% rendono il totale mh, mh, enorme, enorme, parliamo di centinaia di miliardi perché di perché dollari Perché ci sono tutte le, le cedole. Allora, allora esatto. qua ci sono centinaia di milioni di dollari. Ma qual è il che... vantaggio per l'organizzazione mondiale della sanità e l'altra? Che comunque sia hanno garantito un rapporto con Wall Street, che gli serve, e soprattutto avevano venduto questa idea, come dire, arrivano i soldi per le pestilenze, cosa falsa, perché come vediamo dei 450 miliardi, solo ieri sono state attivate una linea di 12 miliardi dalla Banca Mondiale, ma extra bond, quindi eh gli i soldi non gli dobbiamo. Allora, qua, per spiegarla in parole povere, le tre caratteristiche che servivano per far scattare lo sblocco, lo sblocco di questi fondi, che farebbe anche un gran bene, diciamo, a chi sta soffrendo in questo momento per questioni di salute, sanitaria, paesi che hanno bisogno di aiuto. Eh, è una condizione triplice. Una, che nel paese di origine di questa pestilenza o di questa catastrofe ci siano almeno 2.000 morti. Se sono sotto i 2.000 morti non è considerata catastrofe. Due, che contemporaneamente ci siano almeno 20 morti in un altro paese, per dire questa cosa ha tracimato, ha dilagato. Tre, che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare la pandemia. Praticamente, questo è un bond che l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in piedi, però sapendo che l'ultima parola per sbloccarlo tocca al socio, perché l'altra è la Banca Mondiale. Ecco la, la, come si dice eh, la trappola, e... l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice no non è una pandemia, poi certo ci avviciniamo a una pandemia, certo è quasi una pandemia, però non dichiara che è una pandemia. Cosa comporterebbe la dichiarazione di pandemia? Questo e lo diciamo sto appunto, spiegando ai miei, sì. ai miei. Comporterebbe dal punto di vista finanziario che questi soldi escono e anche tutti quelli che hanno sottoscritto come se avessero sottoscritto un bond per le buone azioni. Perché hanno messo i loro risparmi e li avevano lì, ma vengono sbloccati e messi in circolazione per salvare la gente. Questa cosa andrebbe a quei... Paesi che con la dichiarazione di pandemia sarebbero assistiti da un fondo centrale. Ecco Ma dove Ecco a cosa serve la dichiarazione di pandemia. Il trucco è che non la dichiarano mai. Perché? Perché devono dichiararla solo dopo la scadenza del bond. Perché se il bond va in scadenza, andrà scadenza fra tre mesi, non di più. Quindi loro devono aspettare loro mesi. Di... Bravo. Ma se questa cosa eh, eh, aumenta? Se e questa cosa lenta? aumenta la pressione è tutta sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma per chiudere c'è un problema di conflitto di interessi sì. iniziale, OMS Banca sì, Mondiale. C'è anche un altro problema di trasparenza. Guardate che io ho cercato di sapere il prezzo, chi l'ha comprato, dove viene scambiato. Non, non, non si, si sa nulla.